Scusa, purtroppo non ho sentito i primi interventi, quindi spero di non, di non dire cose che sono già state dette. Ti rivedo con piacere, Roberto. Eh, rivedo, rivedo tutti voi, e gli, per gli amici e i compagni, con quelle compagne con cui abbiamo fatto l'esperienza dell'altra dell Europa con Tsipras. Ri, ringrazio gli organizzatori, la compagna Loredana Marino che mi ha contattato, anche il, il greco che abbiamo lì a Salerno, Andrea San Andreo che oggi il covid a cui facciamo tanti auguri di, di pronta guarigione per questo ne, non può essere la, la con voi io eh, mi rifaccio alla, al titolo della, del panel naturalmente e provo a, a brevemente a dire a parlare prima di una strategia con una breve premessa e poi ad identificare quelle che sono eh, che sono state che possono essere le lotte unificanti nel picco del neoliberalismo nel 2009, che poi fu lo, lo, anche lo, lo slogan il, il motivo che animò eh, la nostra esperienza per l'altra Europa con uh, Tsipras nella sua versione modernizzatrice, il, neo eh, il neoliberalismo, è il centrosinistra eh, che ammiccava a, al neoliberalismo con la rottamazione, la, la, la modernizzazione, penso a Blair, Renzi, Gonzales, Zimitis in, in Grecia. E quando diventa egemone lo slogan non c'è più destra, non c'è più la sinistra, che poi sappiamo tutti si è rilevata una grande bestialità che non ha fatto altro che aprire la strada alle forze eh, eversive in, in tutta Europa, della destra eversiva. Allora qual era la, la, la promessa? La promessa era apriamo i mercati, arriveranno gli investimenti stranieri, eh, avremo più posti di lavoro, mandiamo i nostri figli, i nostri giovani a studiare al nord, a Londra, management e marketing e così eh, vi assicuriamo la mobilità verticale. Questo significava naturalmente strizzare l'occhio alla classe media. Eh, ci dicevano state buoni, state tranquilli, certo ci saranno meno posti di lavoro nel tessile o nel metalmeccanico, ma la, la classe media ci guadagnerà eh, nella, della, nella, nella scala sociale. Tutto ciò eh, ovviamente è stato smentito dalla storia, anzi non solo provocò la marginalizzazione della classe dei lavoratori, ma anche la pressione, la marginalizzazione e l'impoverimento della, della classe media perché provocò l'aumento delle diseguaglianze in tutti i, i, in tutti i campi, è questo quello che dice Picchetti, nei salari, nella distribuzione della ricchezza, nella marginalizzazione della periferia, il sud quindi, nell'accesso ai diritti sociali, educazione, eh, la, la cultura, i servizi in, in generale. Ed era il sistema economico basato cioè il sistema economico che vive sulle di diseguaglianze, che portò alla crisi finanziaria del 2009, che poi divenne crisi del debito, oggi crisi energetica, crisi ambientale, crisi eh, geopolitica e crisi della stessa democrazia. Qual è l'elemento unificante, quindi andiamo al punto. Intanto furono i movimenti delle piazze nel meridione d'Europa. Eh, penso all'Indignados a Barcellona, dal Cairo e in Tunisia fino ad arrivare ad Atene i, giovani, i nostri giovani andarono a studiare al nord eh, andarono a studiare management a Londra però tornati ad Atene o a, a Palermo eh, si, si, si sono ritrovati a servire ai bar o a lavorare alla bottega della, della, del papà dunque cosa possiamo fare noi eh, a sinistra? Tutte queste crisi finanziaria, climatica, dimostrano l'importanza, ri, ri, ri, riportano di attualità l'importanza dell'intervento pubblico, di politiche collettive e cooperative, che sono l'obiettivo a medio termine. Perché, eh, perché dico a medio termine? Perché per arrivare dal momento che la gente non ci, non ci crede più, è importante passare da azioni concrete, da soluzioni visibili che toccano la quotidianità degli abitanti eh, per affrontare le diseguaglianze. E Adesso passo all'esempio che la cosa di cui mi sto occupando eh, in questo momento per Sirisa è con l'Alleanza Internazionale della, degli Abitanti che è il diritto all'abitare, il diritto alla casa. In questo momento la, la, eh, la crisi abitativa in Europa, se collegata alla crisi energetica e a quella climatica, è una delle più Visibile, che coinvolge milioni di persone in questo momento in tutta Europa. Eh, aumento degli affitti, aumento esponenziale degli, degli sfratti, dei pignoramenti della prima casa, non ci sono più investimenti pubblici per la casa, ad eccezione di qualche esempio storico come Vienna, Berlino e comunque parliamo della, del nord, si lascia a campo libero alla gentrificazione, turistificazione, Airbnb, eccetera, eccetera. Togliendo spazi alla, a, agli abitanti. Questa crisi sta colpendo gravemente la Grecia, Atene in particolare, così come colpisce e ha colpito eh, Lisbona, aggravata dalla crisi finanziaria, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla pandemia, naturalmente. In realtà l'Europa si è accorta, le istituzioni europee si sono accorte di questa crisi. Um, hanno dato qualche strumento eh, da utilizzare anche finanziario in questo senso come il, il PNRR che perdo, però non è stato utilizzato eh, non sempre è stato da, utilizzato dai governi in, in, in questo senso e, dunque io penso che la lotta per la casa che è un esempio ne potremmo trovare assieme tanti altri eh, c'entra anche naturalmente col Mediterraneo, perché le, le tematiche abita, abitative riguardano soprattutto tutte le sponde del, del Mediterraneo. E abbiamo avuto in questo senso ottimi esempi unificanti. Penso alle piazze a cui facevo riferimento prima, ad Acolau e la piattaforma della, delle vittime dei, dei mutui. Eh, esempi, c'era prima Riccardo Vedrella che purtroppo non ho potuto sentire, eh, la sua proposta sull'identità, mediterranea, l'identità mondiale è stata ripresa anche dal forum degli abitanti a Marsiglia lo scorso anno. Esistono in questo momento in Europa come tantissimi esempi di unificazione, di lotte per la sicurezza abitativa. Da Marrakesh fino a Marsiglia, dopo la decina di morti che ci sono stati per gli edifici fatiscenti, le lotte per la regolamentazione degli affitti a lungo termine, cioè l'Airbnb, la campagna Sfratti Zero che ha una sua giornata e si tiene ad ottobre, a cui vi invito a riflettere anche a sostenere questa, eh, questa, questa, questa battaglia comune, e le industrie di morte nelle città costiere per l'inquinamento industriale. Eh, anche in questo senso si sta creando una rete, penso a Taranto, Siracusa come Gabesh in, uh, in Tunisia. Eh, la, il movimento eh, per il diritto alla, alla casa in questo momento sta cercando, anche colla collaborando con partiti, autorità locali, sindaci, eh, di trovare del, dei punti d'incontro a Marsiglia nel 2019. E abbiamo firmato un appello tutti per la creazione della rete degli, degli abitanti e del mediterraneo eh, per concludere perché è anche finito il tempo a mia disposizione ho voluto fare questo esempio di cui mi sto occupando eh, quasi a tempo piano in questo, in questo momento perché il diritto all'abitare eh, contiene in sé tutti questi elementi che ci danno una strategia e una finalità a breve, a breve termine, ma anche a lungo termine. Ha una finalità a medio, a medio termine per la ricostruzione di una piattaforma comune della sinistra, ha una funzione paradigmatica perché dà l'impronta di una società più cooperativa e più socialista, quindi, e costruisce una sinistra che non solo dice, ma che anche fa altro. Eh, io spero che ci siano anche altre occasioni eh, come, come queste, utili per scambiare. Eh, idee e per ripartire tutti assieme. Grazie.